Come avete letto dal titolo, probabilmente questo è un mod pack. E praticamente in questo mod pack faremo cose. Adesso lagga tutto, vero? Allora, io sono un felino, un felino esploratore. Quindi tecnicamente, se cado qua sotto. Non prendo danno. Raga, non prenderò mai danno. Vediamo che potere ho. Non ho nessun potere. Perfetto. Allora, inizio a spiegare. Praticamente, io voglio fare una serie dove proviamo tanti mod pack che potete prendere anche voi su Curse Forge. Cioè tipo anche voi potreste scaricare questo modpack volendo E quindi niente, dobbiamo tipo in poco tempo provare il più cose possibili di questo modpack E dobbiamo vedere se ci piace oppure no, dovete scriverlo anche voi se vi piace oppure no Però fatemi fare una cosa molto velocemente perché già la, tutto sto volume qua mi sta esplodendo i timpani tutto quanto perfettamente Quindi la madonnina! Scusate, ho avuto una reazione un po' particolare Ma c'è una montagnona talmente tanto enorme Che su Minecraft non si vedono così eh, Ma che caspita è Raga, mi piace un botto Perché è un sacco d'avventura questa roba Io sono un gatto avventuroso eppure maledetto dall'elitra Non chiedetemi come sia possibile <ride> Però l'ho deciso in fase di, di, di, di startare il mio personaggio, capito? Quindi io adesso non so che cosa... Non, non ho capito, non, non ho capito, mm, non ho capito, perché, perché volo sull'acqua, non ho capito. anche questo non ha senso, però vabbè, insomma, è un po' come il video del non ha senso su Minecraft, quello che ho fatto io, l'avete visto, spero, guardate là, c'è un albero particolare, però devo capire che cosa, allora, cosa si può fare, praticamente qua, nella J, Praticamente la J sarebbe appunto tutta sta roba qua delle, de, delle mod particolari. Ci sono tante mod e, e, e si può vedere benissimo tutte le cose che si possono fare. Ci sono armature potentissime, particolari, ci sono ali che se tu prendi voli. Non l'avrei mai detto. Ci sono... Un sacco di cose, eee, che robe, fighissimo. No vabbè mi piace troppo perché tipo le cose nuove che aggiungono con le mod... Sono bellissime, perché tu puoi provare 30.000 cose. Cioè, è come se ci fosse un nuovo Minecraft, capito? Ed è questo che mi piace. Ah. Ok, non so se definirmi senza parole o meno, raga. Cioè, guardate qua. Oh mio Dio, oh mio Dio. Minecraft dovrebbe essere così, raga. Minecraft dovrebbe essere così. Perché non lo fanno così? Forse nella 1.18 si stanno dando una mossa. Però, wow, raga, che figata! Scusate, posso, posso cadere? Cioè, posso volare? Vabbè. Po dovevo scegliere l'Elytrian, così... C'erano diverse classi. Se io magari evito di fare il beatbox, magari sarebbe meglio. C'erano diverse classi e praticamente, in queste classi qua, tu potevi scegliere il personaggio che volevi essere. Io ho scelto di essere un gatto che praticamente se tu cadi, non muori. Cioè, vedi, non prendi danno da caduta. Il che è bellissimo. Però, potevo anche scegliere di essere un Elytrian. Cioè, praticamente avevo dell'Elytra dietro di me, sempre e comunque. Il che sarebbe stato... Fighissimo, però peccato che l'elitra Sapete com'è Con l'elitra bisogna un po' mh, Avere diciamo i razzetti E quelli non è che siano sin dall'inizio Quindi ho deciso di, di fare questa cosa Sono sulla sommità Sono sulla sopra Vola Vai così Ok perfetto Ah da adesso in poi andremo Madonna ma, raga, ma guardate quanto continua questo bioma Cioè evidentemente è proprio un bioma è fighissima sta roba Io voglio trovare tipo una sorta di dungeon Dove posso entrare E fare il sedrone. Allora, giochiamo a Minecraft normalmente Prima di tutto cosa si fa su Minecraft? Si prende la crafting table Ok, va bene, perfetto Adesso dopo la crafting table Ok Faccio così Mi faccio i, gli sticchetti Il picco Cosa ho fatto? <ride> Scusate, mi sto un attimo innervosendo Perché sono stupido uh, Ah, posso farmi anche una casa Dove voglio praticamente Non so se lo sapevate Ma adesso lo sapete e eh, starting house ok perfetto potrei farmi una casa va bene ne terrò conto di questa cosa non adesso però adesso mi prendo un po' di pietruzza oh sono avanzato a stone age ma perché non scava no scusate un attimo ma mi sono un attimo rincoglioni perché non scava questa questa pietra non la scava invece l'altra sì. lì davanti però vedo letteralmente un, un promontorio che non so che cosa voglia dire sinceramente. cos'è che voleva dire il promontorio dai che ignorante Wow, qua si scende, raga. No, ci sono troppe cose da esplorare. Voglio andare dappertutto. Non c'è tempo, però, in questo video. Mannaggiona, scurreggiona. Ma vi immaginate se iniziamo una serie da qua? Allora, scrivetemi se volete che iniziamo una serie con tutte queste mod qua. Perché, cioè, a me, Miammi, stuzzica. Cioè, vi giuro, mi, mi, piace, mi piace un botto. Perché ci sono troppe cose. Guardate anche là, si vede una foresta in lontananza. Quante robe raga, De no dobbiamo andare dappertutto eh, cioè non, non ce n'è, insomma, wow anche qua c'è una cavernona enorme, cioè vi rendete conto che io probabilmente andrò avanti per tutto il video a dire wow che figata, cioè pazzurdo, no però sapete cosa, mm -hmm. devo andare a prendere immediatamente anche. Un po' di... un po' di cose, un po' di cibo Scusate ma mi sovviene in mente l'eterno a volte Cioè mi ero leggermente rincoglioni wow. Ok so che magari non non, non non sembra granché Però raga no a me sembra un granché come? Cioè che figata è? Ok no scusa scusate ma rimango sempre senza parole ogni volta Andiamo da queste parti ed esploriamo il più possibile che figata, no vabbè, <ride> vabbè, devo smettere di parlare così perché è un po', ok, no vabbè, però mi piace troppo raga, cioè amo totale, cioè amo, amo tutto ciò, L lo lovo Ok, scusate per questo video è particolare, me ne rendo conto, cerco di non essere più così però insomma, cioè sarà un po' complicato, soprattutto quando io mi, mi emoziono impazzisco e parlo così Guardate qua, cioè non è Minecraft questo, è tutto un altro gioco Ci rendiamo conto, vero? Ok, saltiamo da questa parte Devo andare anche a cercare cibo perché non ce l'ho, infatti sto morendo di fame Ecco, qua c'è un altro bioma, come se non bastasse, no? Come se non fosse abbastanza Ok, grazie mille, signor Minecraft, però Cioè, signor Moddanto, però non so Cioè, come faccio io a, a prendere tutto? Peraltro, lì sopra No, lì sopra ho la mappa come faccio io lì sopra ad avere la mappa se praticamente, mh... cioè, nel senso, la mappa è molto utile, no? Quindi, come faccio ad utilizzarla al meglio? Cioè, premo M? Sì, premo M! Ok, qua vedo che c'è un, un bioma tipo la sabbia. Però non è semplice deserto, secondo me, a quanto ho capito l'andazzo, no? Perché, secondo me, cambia tutto quanto. Quindi, adesso andiamo nella sabbia. Già vedo degli alberi. No, vabbè. Oh. Scusate, scusatemi tanto. È che io mi emoziono, capito? Mi emoziono perché su Minecraft, cioè questo è un nuovo gioco, capito? Io che sto aspettando così a crepapelle ai però. Però praticamente Minecraft è tipo Hytale, no, cioè è totalmente diverso. Non, non osare a diventare notte, no raga, se diventa notte qua moriamo totalmente. Cioè moriamo tutto, eh. Che vuol dire che moriamo. Allora, uh, oddio, salta due blocchi, perché non possiamo saltare due blocchi con il gatto felino. Ah, come faccio? Non c'è un minimo di animale. Ma scusa, no, veramente, come faccio a prendere del cibo? Perché se non c'è dell'animale è un po' difficile, è vero? Vabbè, lo prenderò dalla creativa, di certo il cibo uh, in questa versione qua non è importante, giusto? La cosa importante qua è cercare di esplorare il più possibile No vabbè raga, scusatemi tanto Però io ho appena preso dalla creativa ovviamente Un'ascia che mette tipo... Cioè, che mette tipo le, le, le torce, le torce, cioè tipo guarda Una volta ogni tanto però mette le, le torce ma che figata è? No, aspetta. Devo metterne altre. Vabbè, usiamo le torce normali per Cioè, è una figata assurda, eh, raga. Non sto scherzando. È fighissimo. Dobbiamo andare però da questa parte. No, vabbè, lì sta bruciando tutto. Eh, non si vede un cappero fritto. Ok, facciamo così. Ok, ho messo giorno. Perché detestavo la notte. Cioè, nel senso, non si può... Giocare con la notte, che schifo la notte Cioè volevo, no, veramente um, sarebbe stato figo, però Ripeto, se non è una serie mh, Voglio fare vedere il più possibile In questo video, tutte le cose che ci sono Tutti i biomi, tutte le cose, secondo me Anche a voi potrebbe piacere questa cosa, però Dipenderà ovviamente da come reagirete Al video, là sopra vedo qualcosa eh. Cioè, capito, sono troppo curioso di vedere tutte le cose Ma se io andassi in creativa Raga, no, se andiamo in creativa Allora, andiamo in creativa, perché tanto Ok, tanto, dicevo uh, Ormai abbiamo ah. Scusate, ho fatto di nuovo un verso particolare Oh mio dio, prima di tutto prendiamo qualcosa dalla creativa Ah, uh, no, prendiamo Questa è una bacchetta, giusto, una staff Sì, è tipo una bacchetta, ok, perfetto Praticamente, se noi andiamo a prendere determinate cose tipo um, Queste cose qua, tipo dalla creativa Potrebbe sembrare diamante, ma questo non è diamante No, scusa, non posso, non posso usarlo, perché non posso usarlo? Dai, voglio prendere... Ah, ah, dammi un'armatura, dammi un'armatura, oh, oh, yeah <ride> allora, date, allora, se non mi date un'armatura, urlo, urlo in giapponese. Datemi un'armatura No, ragazzi, io mi posso mettere tipo un'armatura un po' particolare Che è questa qua <ride> Però, secondo me, dà poteri particolari mm, Che non ho ancora capito bene E praticamente la staffa Cosa fa la staffa? Ah, mette delle torce, beh, caspita, è veramente utile Adesso andiamo però in survival E qua dentro e... Oh mio dio sta laggando tutto vero? Sì E sento già gli zombie Il che non è molto positiva come cosa Però entriamo in survival Non importa Entriamo in survival E molto bene Entriamo qua dentro Uccidiamo tutti Ok questa, questa ascia ammazza tutti eh raga Non sto scherzando Cioè è tipo la forza della natura eh Wow guardate No vabbè raga ma cioè che figata Ah No via schifoso scurregione, maiale vai via ok via ok perfetto scusate a volte mi, eh, mi impappino e dico cose brutte che non dovrei dire praticamente faccio così prendo uh, il piccone bene ok prendo l'ascia ovviamente e scavo adesso uccido tutti sti spawner cioè non è che li uccido però li distruggo perché li odio un pochino via, perfetto e mi dà anche altre cose, molto interessante come cosa wow, cioè praticamente tu non, non serve nemmeno che vai in miniera all'inizio, capito? cioè basta che hai tutte ste robe tecnicamente, ora mettiamola al primo slot ok qua c'è del cibo, delle robe del legno Che però insomma il legno c'è cioè, ovunque, oh, Ragazzi questa roba è fatto di legno per favore non, non ci serve a niente Andiamo più sopra invece che più sopra Secondo me si trovano cose più maiale Cioè nel senso cose più fighe Secondo me ci sta troppo questo modpack Cioè guardate io vorrei anche farci una serie Infatti dovete scrivere Se, me, se mi scrivete tante volte nei commenti di farci una serie Potrebbe essere che la facciamo Una serie tipo di sopravvivenza Dove facciamo robe Dove ci costruiamo la nostra casa Ci potrebbe stare però dipende tutto, no? Dipende tutto anche da, da come io capisco questo modpack Perché, insomma, i modpack a volte sono veramente complicati E veramente, raga, cioè sto avendo difficoltà anche a gestire questi zombie Che effettivamente sono un po' particolari Cerchiamo di andare da questa parte perché non deve esplodere Ok, perfetto, via, via, via, via, via, via Schifosi, scurregioni, maiali, ok, perfetto Altro, un altro, ok, muori, ok, perfetto eh, Sta diventando difficile, è sempre più difficile C'è una name tag... Aspetta, ho trovato una cosa. Ho trovato un Enchanted uh, Death. Allora, praticamente questo dovrebbe essere un incantamento nuovo, raga. È stradifficile. Cioè, questo è un banana smoothie che praticamente se tu mangi ti dà... Uh, tecnicamente ti da cibo, no? Giusto? Cioè, si può anche fare... No, raga. Che figata, raga. Non posso dire... Cioè, questo video continuerò a dire che figata, che figata, che figata. <ride> Scusa. <ride> è che sto guardando troppe volte TikTok, quindi cioè, mi sta prendendo molto. Uh, cosa sto facendo? Mettiamo... Ok, ho messo delle torce, ho anche una chiave, perfetto. Vado da questa parte? Ok. Um, facciamo così. Allora, raga, devo, devo particolarmente capire bene come funziona sta roba, perché è veramente, ma veramente impossibile. Ci rendiamo conto. Uh, faccio così. No, caro, ti odio, ti odio, ti odio. Ti odio, ti odio, ti odio, ho detto ti odio, mi stai dando fastidio. Smettila, smettila, smettila di dar fastidio alle persone. Non devi dar fastidio alle persone. Io, come faccio ad andare da sopra? Ah, aiuto, per favore! Spaccati, spaccati, spaccati. No, vabbè, io ti sto odiando con tutto il mio cuore. Smettetela, schifosi. Ok, perfetto. Ho Ucciso. Adesso, vieni qua, scheletro schifoso. Vieni qua. Peraltro, droppa pure le ossa mentre lo spacco. Perfetto, no? Ok, ok. Spaccati, spaccati. Perfetto. Vi dove sei? Eccoti qua. Muori, muori, muori, muori. Ok scusate non volevo devo, devo evitare anche di dire muori Perché magari a ah, youtube piglia male giustamente e, e magari poi dopo potrebbe darsi che io sia finito Insomma vedo che ci sono tante cose Ma andiamo sopra perché ormai ho capito che ogni volta che sali Andiamo con la creativa sopra Ogni volta che sali sempre di più Praticamente diventa sempre più complicato Il che è no buono E ci sono ogni volta cose A Quanto ho capito sempre migliori no E una volta che si arriva in cima Vediamo qua tipo ci sono un sacco di cose, una volta che si arriva in cima vediamo che oggetti ci sono, ci sarebbero uh... Vabbè non ho capito, probabilmente era una cosa che andava aperta con un qualquadra che non cosava. Molto bene, io direi raga che però, cioè nel senso questo video a me è piaciuto molto da fare perché è stato fighissimo Ci abbiamo provato tutte le cose, oddio tutte no, cioè ci sono 30 miliardi di cose ancora da provare se volete andiamo avanti anche con questa serie del, del provo in modpack su Curse E se volete, se mi iscrivete, chiaramente andiamo anche avanti con questo modpack qui. Che io non so minimamente. Potrebbe essere una nuova avventura se voi lo volete. E niente, ricordatevi di lasciare like, iscrivervi al canale. E ciao belli! Mua!